Siamo qui al Salone del Libro di Torino, che è questa meravigliosa manifestazione che onore alla nostra città, ma fa onore soprattutto a noi stessi, esseri umani, perché il libro è un nutrimento eh, della nostra anima. Il Salone del Libro è un momento magari dove uno non viene per, per comprare, ma viene per sentirsi parte di tutto quel genere umano che ancora è affascinato dal, dalle cose che restano per sempre, cioè dal libro scritto di carta che ha un profumo, che, che, che respira con te, perché quando tu leggi un libro tu respiri con il libro, hai i tuoi tempi e quindi è un momento bello di aggregazione, ci sono tantissimi giovani, tantissimi bambini che per fortuna scelgono di come dire, considerare il libro come un loro strumento quotidiano piuttosto magari che il telefonino, quindi è bellissimo essere qua. Sul mio comodino ci sono sempre parecchi libri perché è il momento in cui io ho il tempo diciamo, di leggere, e ci sono dei libri, ci sono dei libri fotografici e ci sono anche dei fumetti perché c'è sempre Topolino, giustamente sono qua nel, diciamo, per un evento Disney e quindi ho sempre Topolino, io sono stato paperinizzato ben due volte e quindi per me il fumetto e Topolino hanno un posto speciale.